Buongiorno, in questo video noi lavoreremo sulle variabili eh, locali e globali. Eh, praticamente in quasi tutti i linguaggi di programmazione è possibile dichiarare delle variabili a due livelli, locale e globale. Qual è la differenza? Le variabili globali hanno validità, cioè possono essere usati sia dal programma principale, il main, sia da tutte le funzioni e procedure che Esist che sono state dichiarate a meno che non vengano ridichiarate e questo lo vedremo alla fine del nostro video. Quindi, cosa vuol dire? Che qui abbiamo una variabile globale che può essere utilizzata, come vedete, sia dal main e sia dalla procedura. Le variabili locali, invece, possono essere utilizzate solo all'interno del eh, dei singoli sottoprogrammi in cui sono state dichiarate. Quindi questa, ad esempio, avrà, potrà essere usata solo qua nel main e questa può essere utilizzata solo qua all'interno all'interno della procedura. Quindi vuol dire che se io qui provassi a usare, eh, a scrivere var, locale, main, scusate, var, locale main eh, facesse un più più lui mi darebbe errore perché mi dice guarda che la variabile locale non esiste Come se non è perché all'interno di procedura non esiste perché usare queste variabili locali e non dichiararle tutte nel main e eh, perché il, se, migliora molto la scrittura del codice innanzitutto è molto più facile invece di dichiarare tutte le variabili globali eh, se una variabile serve solo nella procedura la dichiaro qua e la utilizzo solo qui è inutile che, la, che metta una eh, sfilza di variabili esterne globali eh, più facile trovare gli errori ovviamente e eh, L'occupazione di memoria migliora perché se una variabile è dichiarata localmente, lo spazio per questa variabile viene, ehm, ehm, viene cercato e eh, allocato solo per la durata di esecuzione della procedura, cioè prima non c'è lo spazio per la variabile locale, quando lanciamo procedura viene cercato un spazio in memoria sufficiente a tenere un intero viene eseguita tutta la procedura quando finisce questa variabile lo spazio per la variabile intera viene riutilizzato per qualcos'altro ok allora eh, vediamo cosa succede allora che cosa ho fatto io ho fatto un main e una procedura eh, il main visualizza la variabile globale e locale esegue la procedura e poi eh, rivisualizza le due variabili. Cosa fa la procedura? Anche lei visualizza le variabili, le incrementa e le rivisualizza. Allora vediamo cosa succede. Allora, vediamo cosa succede. Così, allarghiamo un po'. Ok. Eccoci, allora la variabile globale viene visualizzata e vale 3, e infatti all'inizio valeva 3, e la locale del main vale 1. A questo punto eseguiamo la procedura, cosa fa la procedura? Eh, dichiara e inizializza una variabile locale che vale 1, visualizza le due variabili, la locale che vale 1 e la globale, scusate, che vale 3, non è cambiata. A questo punto la procedura le incrementa, vedete, var locale procedura più più, var locale più più var globale++ più più. allora procedura da 1 passa 2 e la globale da 3 passa 4 termina la procedura a questo punto siamo nel main ci chiediamo ma la variabile globale varrà 3 o varrà 4 e vediamo qua che la variabile globale vale 4 cosa vuol dire questo? che questa azione, questa istruzione effettuata sulla variabile globale ha avuto effetto su questa variabile. Quando si torna al main, la variabile globale non varrà più 3, ma varrà 4. Allora, tutto bene, ma c'è ancora un'eccezione, e cioè cosa succede se io ridichiaro la stessa variabile globale all'interno di una procedura o funzione? Ehm cioè dichiaro una variabile con lo stesso nome. E questa volta vedete che lo posso fare, eh? int var globale, e l'ho inizializzata a 20. Ma a questo punto, questa istruzione qua, su quale variabile agisce? Su quella della procedura o su quella globale? E qui eh, l'azione, la risposta è agisce sempre sulla sulla dichiarazione più interna l'ultima che è stata fatta quindi in questo caso agirà su, su questa questa cosa si chiama shadowing da shadow, ombra allora vediamo adesso cosa succede nel nostro programma rispetto a prima eccolo qua allora rispetto a prima il main non cambia mentre cambia la procedura perché qui abbiamo che la variabile globale vale 20 e non più 3, perché è stata ridichiarata qui, e, eh, qua, e poi la, la locale non cambia, quando incrementiamo la globale, incrementiamo questa interna, e che vale 21. La domanda adesso è questa, quando torna il programma chiamante che è il main, quanto vale la variabile globale? Varrà 21 o 3? E qui vediamo che vale 3. Cioè, quando io ridichiaro una variabile internamente a una procedura, questa vale solo lì, quindi vale dal momento della dichiarazione fino alla fine. Al termine, abbiamo già detto prima, questa è locale, anche se si chiama var globale perché ho usato lo stesso nome, ma questa è locale alla procedura, quindi quando termina procedura, eh, la procedura... Abbiamo detto che lo spazio per quella variabile viene rilasciato, quindi non esiste più, e quindi quale variabile esiste? Esiste questa, questa qua, e questa infatti viene visualizzata dalla variabile globale che vale 3.